Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP. Italy Zulu 4, Victor Quebec. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP. Yes, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sugar, slash Portable QRP. Quelle sale, my friend, your report is 5-9, real 5-9, thank you, bye bye and 73. Thank you, 73. così funziona allora a parte le saldature qua che erano fatte lasciamo perdere come erano fatte i due radiali del piano di massa li ho rifatti, eh, sono circa 10 metri, poi per accordarli basta arrotolarli, eh, un po' di ferriti sul cavo di coarsiale. e la bobina che mi dà dei dubbi di robustezza, però funziona, al limite rifaremo la bobina un pezzo pieno interno. Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, ti faccio il video poi te lo passo se hai l'indirizzo email sulla, pagina, sulla tua pagina di QRZ. Guarda, è uno stilo di 5,80 m in acciaio inox con alla base la bobina di carico con le spire in vista e uno accorda l'antenna in quel modo. I radiali li ho sostituiti, ho messo due radiali di circa 10 metri e poi per l'accordo mano a mano li, li riavvolgo è un'antenna prettamente da, da uso da uso portatile eh, per fare attività sota. Eh, a te il cambio Italia uniform 8, bravo Italia Delta. Ok. perfetto entrando in Victor Perfect sierra Torna Italia utile 8, bravo India Delta. Va bene, oh, no Ci comporta bene. Ci comporta bene 555 Tetel il tuo segnale radio 5, nessun problema Alessandro, quindi complimenti lì al, all'antenna di MFJ di 5 metri con la, la bobina alla base per, per l'accordo. delle modifiche qui al, all'ancoraggio del, delle braccia del dipolo del... per cause forte maggiori quindi sto un po' vedendo perché quello poi è un po' cambio l'apertura, la testa e sempre un po' cambio nel logo di retenzione quindi se ne passi il reale cortesemente è se tirato il microfono In Ok, ritornando Italia Zelanda 4, Victor Quebec Sierra, guarda, c'è un po' di QSB, però 5.8, 5.9 più, diciamo 5.9, 5.9 più, QSL? Sì, scusami Alessandro, ma il più, eh, eh, quanto più? più? Più 10, più 5, dimmi scusa quello, cambia. Eh, quello mi devi scusare, perché eh, lo Jesu, lft 817 ti indica più e uno si accontenta del più eh, guarda già tanto che abbia lo strumento adesso con l'apparato portatile che avevo prima non avevo neanche il pulsante di accensione a te il cambio HE okay. ah ecco, 17 bello, allora quindi vai in questo momento con 5 watt, quanti watt hai il cambio? affermativo, affermativo, 5 watt, 5 watt alimentazione a batteria, una, una lipo che in questo momento butta fuori 11 volts, sì, circa 11 volts. A te il cambio. molto veloce. Grazie Alessandro, 34, 74, Victor, Quebec, Schier, portatile, QRP, Italia Udine 8, bravo India, Delta. Ciao a risentirci Alessandro, 73. Ciao, grazie a te poi ti passo il video, 73 ancora, ciao.